Discussione sacrosanta perché senza potere e senza conquista del potere non si risolvono i problemi, su questo non c'è ombra di dubbio. La necessità sarebbe certamente quella di pensare a un terzo polo: un terzo polo che, come dire, si faccia portavoce di una nuova istanza populista